Ok, adesso vediamo effettivamente come, cosa succede tirando le frecce spennate. Lo faccio praticamente per la prima volta con voi, ho già sistemato, come ho detto prima, più o meno l'arco e vediamo tirando le frecce spennate cosa succederà e le commentiamo insieme. Mi posiziono a 4 metri e tiro la mia prima freccia spettata diciamo è meglio tirarne due per sicurezza ovviamente come ho sempre detto tirerò con lo stringhe di 18 metri 15-18 metri ecco, vediamo questo strappo allora intanto dove ha colpito la punta, l'ha colpita qua e la freccia è entrata in questa posizione con lo strappo però adesso non ci occupiamo dello strappo in corrispondenza dell'orizzontale dell ma solo del verticale quindi il punto di incocco è troppo alto dobbiamo sistemare il punto di incocco per portare in un eventuale strappo in orizzontale ma che sia allo stesso livello di questa è la prima cosa che dobbiamo fare non ci dobbiamo preoccupare dello strappo orizzontale perché questo può essere tranquillamente dovuto al punto di coppa errato. Se le nostre frecce sono giuste, il nostro modo di tirare è adeguato alla potenza dell'arco e la freccia sia alla potenza dell'arco che al nostro modo di tirare, eh, può darsi benissimo che anche la componente orizzontale eh, sia vada a posto. Ora proviamo ad abbassare il punto di coppa. Abbiamo detto che il nostro punto di cocco è leggermente ammovibile e quindi lo spostiamo un pochettino più in basso. E vediamo cosa succede. Sempre 15-18 metri, per, perché le nostre gare, diciamo, sono paricentrate eh, su questo punto, anche se il tiro di campagna si tira fino a 50 metri, ma i punti si fanno da 30 metri in giù, da 30 metri in su eh, conta molto molto meno credetemi, quindi sempre intorno ai 15-18 metri. Non è ancora abbastanza, diciamo che è sempre uguale, quindi l'ingresso è qua, dobbiamo ancora eh, sistemare un pochettino meglio il punto di Vediamo a che punto siamo arrivati, io sono partito praticamente da due ottavi, dobbiamo ancora spostarlo un pochettino più in basso. Diciamo che siamo a poco più di un ottavo. E vediamo Ok, che è diminuito, torniamo ancora. Ci siamo quasi. Ancora non va bene. Posizioniamo il punto di cocco ancora leggermente in basso. controlliamo, mettiamo a montarlo, ecco qua, ok, rendiamo le notture con le cespennate, e ritroviamo direi che bene io vi consiglio sempre di ripetere la prova più volte per sicurezza perché una titubanza sul rilascio sulla presa, sulla grip può causare comunque dei problemi ma comunque in questo caso se siamo sotto il pollice non abbiamo bisogno di un foro perfetto, non siamo dei compagni. Ecco, diciamo che un foro di questo genere è più che sufficiente anche se eh, dipende molto anche dal rilascio perché sembrerebbe addirittura una freccia un pochettino morbida perché l'impatto della punta è a destra però diciamo che più che sufficiente. Diciamo che se stiamo sul pollice siamo già possiamo già essere, essere tranquilli. Quello che conta è che abbiamo ottenuto un punto di incocco che non ha una componente verticale. Dopodiché possiamo provare eventualmente a variare leggermente la potenza dell'arco perché un giro con mezzo giro sulla precarica, non di più, per vedere se, se riesce a modificare qualcosa. Io mi accontento per ora di, eh, di questo genere di strappo. Diciamo che posso eventualmente fare eh, una variazione sul, sulla potenza dell'acqua, che è quella che è, è più significativa per vedere se eh, riesco a rientrare leggermente e eh, possiamo provare è morbida ecco, questa è perfetta un foro come questo è perfetto riproviamo per sicurezza Quindi con la freccia con la punta da 80 grammi dovrebbe essere perfetta, Riproviamo proviamo con sicurezza. Si è spostato leggermente il punto di incocco, lo rimetto a posto, sempre attenzione. Bisogna essere pignoli, riproviamo quel punto di colpo giusto. Direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Punto ad 80 grani contrario di questa che era da 90 gradi, quindi punto ad 80 gradi, con la lunghezza della freccia una punta ad 80 gradi o comunque un foco del 15%, quindi diciamo sono nel range ottimale per quanto riguarda le frecce a in carbonio car e car alluminio, quindi al contrario di questa freccia che era da 90 gradi, quella ad 80 gradi è quella che si comporta meglio. Eh, questo strappo, questi due strappi che sono stati effettuati con la punta da 80 gradi sono, sono ottimali per la freccia. Il punto di incontro è a circa, lo misuriamo in modo tale che poi lo fermiamo, è un ottavo e qualcosa, un pochettino più di un ottavo. Cioè, diciamo che. Siamo se no alla perfezione siamo all'ottimo e possiamo proseguire. Possiamo proseguire con la prossima che è quella della regolazione del bottone. Ci posizioneremo a 18 metri proveremo a tirare una serie di frecce per vedere di regolare la vola del bottone. però ora la prova della carta l'abbiamo ottimizzata. Quindi abbiamo ottimizzato prima il punto di incocco e poi variando la punta abbiamo ottenuto questi due strappi che sono, diciamo, ottimali per quanto mi rimane. Per ora la prova della carta è effettuata con successo e procediamo con la regolazione del mondo.